No, no, io ci sentiamo a macchina della musica ci ritroviamo qui in una piccola regione di Salerno Nocera Superiore in un piccolo paese di tanta cultura e di tanta gastronomia salernitana ci ritroviamo qui nella cucina di Zina Felina detta Magazzazzà adesso vi mostriamo che cosa sta combinando vediamo un po' che cosa ci, ci illustra e cosa sta combinando? Ci dice! E' già è tutta mo, mo, la montagna! E' buono, come faccio? Ma ha bisogno di qualche aiuto? Forse. No, no, già mi sapporsi, sono giorni tuoi a fare questi giochi! E chi? Ci dica un po'! Ci dica eh? un po' che. cazzo ti dico di eh. tutto, che cazzo di noi ti ha portato a Tu puliti! Ah, buono! Come? Eh, noi stiamo chiesto di gustarci qualche raffinatissima! Ehi, allora, vi rendo. Ah, è il satellite piccobazzo ZZ. Ah. E eh, ci spiega un po' che che parole vuol dire? Quale parole vuole <ride> accomodare? No, sì. no, cosa sì. va? Dimmi cosa c'è. Eh, non c'è scomodi. Ci spiega un po' che cosa ci vuole? Allora, questo è un posto ha è invitato e è morto a i e li fa il Voglio fare il pizzi, mangiamo e ci mi mandiamo Ho capito. Deve salutare qualcuno prima di chiudere la diretta? Ah, oh, quello dai, io nel nuovo voglio salutare a una, una, una signorina che a me, eh, mi ci una storia, a me eh, si chiama Giusi Fasolino. Eh, voglio salutare, ciao Giusi. Ciao, da comanda troppo, no? Mi ha detto che lui è uno serio, ha faticato la televisione, ha voluto faticato la televisione. Ho aiutato il giornalista il caro amico Forsto Longa. Ha cosa mi ma ha ricevuto una richiesta da un matteo di G. Ma ha ricevuto una richiesta da Pietro. E i non sono funzionati, anzi, la padella è proprio una cosa mia e te la dico, perché i non sono funzionati non sono funzionati, ma voi, Eh, mi raccomando, eh, non